È stata una giornata bellissima. E non è ancora più ringraziare... eh, è, stata. è stata e sarà una giornata bellissima. Voglio ringraziare Elsa Emanuele. Un forte applauso per gli sposi! to get me